Allora, facciamo un primo tuffo in uno dei tipi di sistemi informativi. Eh, abbiamo settimana scorsa concluso con la, la carrellata delle varie categorie di sistemi informativi che esistevano e abbiamo visto che in ogni casellina di una certa matrice che andava per aree funzionali e per livelli eh, aziendali c'era l'opportunità no, di costruire sistemi informativi specifici di eh, gran lunga il tipo di sistema informativo più noto, più ampio, più pervasivo eccetera prende il nome di IRP eh, che è una sigla che stava a significare qualcosa tipo Enterprise Resource Planning cioè pianificazione delle risorse aziendali e negli anni però si è sempre più ampliata quindi adesso è diventato quasi sinonimo di sistema informativo eh, e cercheremo di capire un po' dopo o meglio perché dopo diciamo così, in, termini, in base alla definizione il livello ERP Enterprise Planning è un livello di pianificazione no? è un livello nel quale si prendono le, le decisioni eh, relative ai processi di business centrali. Eh, nella figura qua sotto, a livello, diciamo così, operativo, l'IRP è pinzato tra altre due sigle che stanno per SCM e CRM. SCM è, sono i sistemi, i sistemi di supply, supply chain management, di gestione della CRM è il Customer Relationship Management, la gestione delle relazioni con i clienti, che include anche l'attività di marketing, eccetera, post vendita, eccetera. Quindi da un lato ci sono i fornitori, le forniture, dall'altro ci stanno i clienti, in mezzo ci sta la produzione, semplificando all'osso è la parte del sistema informativo che gestisce la parte centrale, quindi gestisce la pianificazione, poi in alcuni casi anche l'esecuzione, delle attività in azienda. Eh, questa figura, tra l'altro, suggerisce anche che l'FCM e l'IRP abbiano una certa sovrapposizione, l'IRP e il CRM possono avere una certa sovrapposizione, nel senso che non sono perfettamente definiti i confini tra l'uno e l'altro. No? Eh, ci sono prodotti SCM che in qualche modo devono sapere a che cosa serve, cioè in quale diciamo, con di produzione va a finire finir un determinato acquisto. Quindi l'SCM sconfina un pochino nella produzione, nella pianificazione, della produzione. L'IRP, viceversa, ha bisogno di sapere delle previsioni, ad esempio, sui tempi di approvvigionamento. E, e quindi sono, quando esistono entrambi, questi sistemi tendono a essere o dovrebbero essere collegati. Ma separatamente ciascuno dei due è un pochino sconfina nell'altro, quindi i confini non sono mai netti, no? sono delle aree, non sono dei prodotti specifici, delle aree di competenza dei prodotti. Um, L'IRP appunto è nato come idea, come supporto alla pianificazione, quindi tu hai un piano di produzione e devi pianificare l'attività giorno per giorno tenendo conto delle risorse disponibili. In realtà, la realtà vera è che la pianificazione richiede di sapere tutto. Per poter pianificare correttamente devi sapere quali sono gli ordini, devi sapere quali sono le forniture, quali sono i tempi, devi sapere quali sono le tue risorse in termini di asset, di macchine, di spazi, di logistica, di persone. E quindi, in un certo senso, il concetto di ERP è andato via via fagocitando quasi tutti i processi dell'azienda, i processi di parola centrali. Quindi da un cuore che la pianificazione è diventato il sistema informativo che gestisce i processi principali. Quindi il, la sigla IRP non sta più tanto a significare, cioè ha perso un pochino il significato, lo si usa ancora perché storicamente è cresciuto così, ma in realtà quando si parla di IRP si parla del sistema che gestisce i principali processi aziendali, da cui forse sta fuori il supply chain, da cui forse sta fuori il CRM, da cui forse stanno fuori altre cioè document management o altre, però stanno dentro tutta una serie di cose. E quindi chi produce questi prodotti, questi IRP, poi magari faremo qualche flash di più su, sui produttori principali, eh, ragiona per forza in una logica modulare. Un prodotto IRP è un prodotto che ha tanti modulini, che sono pensati per parlare tra di loro, per dare diciamo così, una gestione complessiva ma che sono, diciamo anche pure beccesamente acquistabili separ separatamente l'uno dall'altro perché c'è quella funzione di cui puoi avere bisogno oppure non hai bisogno quell'altra funzione di cui puoi avere bisogno o non hai bisogno in funzione del tipo di azienda che sei, eccetera e in particolare eh, questo, questo disegno racconta alcuni modi tendenzialmente presenti nei prodotti principali quindi c'è la parte CRM che può essere dentro o fuori, l'IRP la, la fa già oppure eh, questa figura è già al contrario rispetto a quella precedente. E qui cliente a, destra è a, in, eh, eh, cliente a sinistra e supply a destra, mentre il disegno precedente era al contrario. Eh, possono essere già moduli del mio sistema IRP oppure possono essere eventualmente prodotti separati. Poi ho una serie di moduli... Di amministrazione, una serie di moduli legati alla gestione e una serie di moduli legati all'operatività. Eh, I colori di questi moduli, eh, la leggenda dice che quelli blu, quindi queste due colonne, administration e management, tendono a essere abbastanza cross-industry, cioè applicabili a qualunque tipo di, di azienda, di business. Cioè, comunque, la finanza, quella è. Eh, indipendentemente da quale sia il tuo prodotto da, che, da quale sia un'azienda chimica meccanica, spaziale o altro la gestione delle risorse umane gestisce le risorse umane indipendentemente dal lavoro che fanno in un certo senso no? quindi sono dei moduli che tendono a essere la pianificazione, il budget la rendicazione dei costi eccetera i cruscotti di, di, di, di, di, di, di monitoraggio delle attività sono tutte attività che quindi moduli software quindi insiemi di funzionalità software, che sono, non dico del tutto indipendenti, ma trasversali rispetto a ciò che fa l'azienda. E quindi sono adattabili, in qualche modo personalizzabili, ma il loro nucleo rimane applicabile a tutte le aziende. Mentre invece questi qui, rossi, sono relativi ai moduli che sono specifici di alcune industrie, che non avrebbero senso su altre, perché dipende dal tipo di produzione. Quindi qua parla di pianificazione dei materiali, pianificazione della produzione, pianificazione della distribuzione, e dipende se fai distribuzione o se non la fai. Quel modulino lì ha senso o non ha senso per te. No? Eh, ordini vendite, ordini di fornitura, ordini di, di, di, di spedizione, la gestione dei materiali incoming, essenzialmente materie grezze, eccetera. Cioè dipendono questi moduli dal settore industriale nel del quale vanno e sono diversi, sono specifici. Quindi chi vi vende un sistema IRP vi dà un'offerta che dice guarda, il sistema base è questo, i moduli blu. Questi moduli blu possono avere delle estensioni che sono i moduli bianchi, CRM, SCM e PLM, che non c'è prima, gestione del ciclo di vita del prodotto, che sono visti come estensioni, non stanno nella pianificazione stretta, ma stanno nel contorno. E poi per la tua azienda, beh, da questo catalogo di blocchi rossi, che in realtà questi sono solamente alcuni esempi, per la tua azienda per il tuo sistema industriale potrebbe andare bene questo, questo e quest'altro. Se ti va bene fa 60.0 euro all'anno. O eh, anche di più. Per avere questi, questi prodotti Quindi è, eh, diciamo così, un insieme di funzionalità in cui all'interno sì, vedete production planning, che è ciò che ha dato il nome no? all'IRP, ma non è l'unico modulo, anzi, abbiamo detto che non è, non è neanche detto che si applichi a tutti i segmenti industriali, perché è quello rosso, ma è il cuore intorno al quale è nata l'architettura attuale dei sistemi IRP. Per cui diventa molto difficile rispondere alla domanda che cosa fa un IRP? Eh, dipende, è un mondo è un mondo intero, è fatto di tanti moduli, è un sistema che tendenzialmente gestisce i processi, tende a gestire i processi di produzione, la parte di pianificazione dovrebbe essere quella principale, eh, tende ad essere estendibile, con funzionalità diverse, in funzione delle esigenze dell'azienda e, del, e della specificità del settore aziendale. Eh. Tanto di più preciso non si può dire se non scendendo sul singolo prodotto, sulla singola installazione, che quelle funzionalità è un'altra. Quindi si parla di più delle funzionalità che hanno i singoli moduli che non degli ERP nel suo complesso. La difficoltà del concetto di ERP modulare in questo modo, come analizzeremo un pochino, è tenere insieme il tutto. Tenere insieme dei moduli che parlano lingue completamente diverse. Questa è la parte complicata. Me. Questo è l' è infatti questo qua è ciò che abbiamo detto sui tre, tre tipi di moduli quest'ultima frase dice che è una lista molto ampia dell'ERP così che veniamo mandato di fatto viene a coincidere con l'interprice system quindi cioè con il sistema informativo aziendale in senso lato. quindi parlando di ERP bisogna distinguere, stiamo parlando del, dell'insieme dei moduli della suite che ha come caratteristica un insieme di moduli che in qualche modo condividono le stesse informazioni. Cioè, alla base di questi grossi ERP modulari c'è un grosso database, un strato di database, che è comune tra i vari moduli, in modo che i vari moduli non abbiano difficoltà a scambiarsi informazioni. Anzi, questa è la cosa eh, che contraddistingue un ERP unico, fornito da unico grande fornitore, rispetto a tanti programmi software separati che poi in qualche modo devono. Fare i salti mortali per, scambi per scambiare i dati tra i moduli. Quindi, a livello di suite, di RP, le caratteristiche principali sono due. Uno, la, la facilità di condividere i dati tra un modulo e l'altro. Per cui, se ho le anagrafiche dei dipendenti, sia il modulo di finanza che fa, il, che fa, le, che fa gli stipendi, sia il modulo di risorse umane che fa la formazione, accedono a quelle informazioni. Le stesse, non sono duplicate, non c'è bisogno di aggiornarle. E poi in qualche modo può supportare i processi di business che vanno anche a cavallo tra i vari moduli, quindi passare informazioni tra un modulo e l'altro. E poi invece le funzionalità sono gestite a livello di moduli, I singoli moduli sono applicativi software, ciascuno con le proprie funzionalità, diciamo, quando lo progettiamo avrà i propri requisiti che poi verranno tradotti in funzionalità e supporta i suoi processi di business interni, che a volte si possono integrare con un processo più ampio, e a volte invece si concludono direttamente all'interno. Questa è la scelta dei moduli, dipende dalle funzionalità che a me servono, che io intendo eh, re, integrare all'interno della mia azienda. Quindi quando uno ragiona in un'ottica IRP, non ragiona quasi mai nell'ottica progetto e costruisco un sistema informativo che si calzi esattamente sulle mie esigenze, ma ho un insieme di moduli predefiniti, di questi moduli so quali sono le funzioni che supportano, scelgo quelli, la combinazione di moduli che nei vincoli di prezzo che ho, di costo che ho, eh, soddisfano le funzioni che voglio coprire. L'idea che sta alla base è che questi moduli, combinati opportunamente, riescano a coprire le esigenze della grande maggioranza delle imprese. Perché vanno in qualche modo a, ciascun modulo, specializzarsi in dei processi che, quando scendo sul dettaglio, tendono a essere abbastanza standardizzati. Poi è la combinazione di questi processi che spesso distingue un'azienda da un'altra. Ma a parte di contabilità, la fa tutti nello stesso modo. Eh, All'interno di questi tipi di prodotti ci sono, se vogliamo, due grossi universi. C'è l'universo dei grandi fornitori, che sono due, che sono SAP, che è un'azienda multinazionale con origine tedesca, e Oracle, che è anch'essa multinazionale con origine statunitense. Questi sono i due più grossi fornitori di IRP, di prodotti più i completi, essenzialmente più ampi, e il più noto di, di sicuro è SAP. SAP cioè, è, è noto per l'IRP, punto. È l'IRP Oracle è noto più che altro per il database, poi ti vende sopra anche un suite IRP che lavora sui propri database, ma diciamo, quando dici Oracle ti viene in mente il database e ti viene in mente di eh, E poi ci sono Vabbè cioè, ci sono anche altre società che sono, bisogna la stessa Microsoft, un prodotto che si chiama Dynamics, se non sbaglio, che cerca di fare gli RP, eh, però ha un target un pochino più piccolo e più limitato. E poi ci sono molte, invece altri prodotti più piccoli, più locali, più verticalizzati, più mirati magari al mondo delle piccole e medie imprese e forniti magari a loro volta da medie imprese, da piccole imprese. Che ovviamente. La differenza di scala tra un prodotto di una multinazionale e un prodotto di una piccola impresa è che la multinazionale ti può offrire lo spettro completo dei prodotti, mentre magari la piccola impresa ti fornisce il prodotto specifico relativo a quel tipo di azienda, molto più stretto, molto più di nicchia, non ha tutte le funzionalità, ne ha solamente alcune, non copre tutti i settori industriali, ne copre solamente alcuni, oppure uno e due tipicamente. Però magari su questi sono più personalizzati, c'è cioè un rapporto magari più diretto per cui riesci a ottenere più facilmente delle personalizzazioni, magari per la specificità delle normative italiane o cose di questo genere, o del tuo modo di lavorare, perché hai contatto più diretto con il tuo E tante volte anche sul fronte del prezzo ci guadagni. Non è vero che visto che i prodotti multinazionali sono a larga diffusione, allora costano di meno. Quindi l'economia di scala non scatta, perché sono monopolisti questi, quindi fanno il prezzo che vogliono. Cioè magari hanno un mercato più ampio, ma tengono comunque i prezzi alti perché comunque non c'è concorrenza. Cioè non è per il fatto che lo vendono tutti e loro allora magari costerà meno. No, perché mai dovrebbero abbassare i prezzi se non, se non hanno concorrenza? Tengono i prezzi più alti possibili. Quindi la concorrenza gli arriva dal basso, non arriva dall'alto, sui piccoli a cui comunque non danno fastidio, tutto sommato, perché vanno a occupare delle piccole nicchie o dei clienti che comunque non potrebbero permettersi, fanno annuali che, vanno, che sicuramente hanno sei cifre, da sei a sette cifre. Invece, magari sui piccoli e sui locali, se hai bisogno solamente magari dell'applicativo di contabilità o di paghe, della la cavi con qualche migliaio di euro, no? o una decina di migliaia di euro all'anno al massimo, quindi sei su un ordine di grandezza almeno più piccolo. Quindi sono due proprio mondi disconnessi tra di loro, tendono a non parlarsi. Chi fa la grossa scelta si mette nelle mani di SAP e dei suoi consulenti. Perché poi ovviamente il prodotto SAP eh beh, ha un mostro di questo genere: lo compri i moduli che ti servono, ma poi questi moduli andranno poi personalizzati, configurati: devi poi dare i dettagli, caricare i dati magari modificare alcuni processi, molti di questi ci sono processi, processi qualcuno li deve disegnare, debuggare i dati, le informazioni sui tuoi prodotti, di quali, quali, quali informazioni sono composti, lo, lo schema dettagliato del database lo devi dare tu, quindi poi c'è tutto un indotto collegato di attività di consulenza Praticamente non fornisce direttamente la, la casa madre tipo SAP, ma forniscono dei consulenti a parte che sono specializzati in prendere i moduli grezzi di SAP e personalizzarli, aggiungendo tutte le configurazioni, tutte le personalizzazioni, tutti i processi, eccetera, eccetera. Quindi è un investimento diciamo, abbastanza traumatico, diciamo così, per un'azienda che debba entrare in questo Mentre invece sul piccolo di solito è quasi sempre il produttore che poi ti segue tra quindi sono due modelli completamente distinti che convivono tranquillamente entrambi. Eh, qui vediamo le percentuali di diffusione, sapete ora che insieme superano la metà del mercato e poi questi altri due prodotti si fanno il restante 25% e agli altri rimane poco. Eh, questi Sage e Microsoft tendono a lavorare più sulle piccole e medie imprese perché hanno dei prodotti che sono meno strutturati e meno completi di quelli superiori eh, e vabbè qui c'è un'altra statistica che in grosso modo dice la stessa cosa e quindi sì. i tre prodotti principali sono questi qua che sono indicati che allora che cosa fanno? mettiamoci per ora nel modello di RP generale quindi immaginiamo sempre Uh, le funzionalità trasversali quindi tutto il sistema funziona perché c'è condivisione di dati e modularità funzionale quindi hai un unico grosso magazzino di dati uno o un insieme di database predefiniti e tutti i moduli si vanno a innestare e lavorano su quei dati Moduli che tra di loro sono abbastanza indipendenti, salvo per quanto riguarda i processi intermodulo che devono in scambiarsi informazioni, ma altrimenti ciascun modulo lavora col suo pezzo di database, gestisce i suoi processi, le sue funzioni e lavora tranquillo. Il grosso valore è avere questa base dati condivisa, ovviamente, in cui tutti possono andare a pescare, leggere e scrivere. Ecco, un approccio di questo genere ha una caratteristica di base che è riassunta dalla parola prescrizione cioè è un approccio prescrittivo. Il software dice all'azienda cosa deve fare. Il software nel modulo di ordini, gestione ordini, è fatto in un certo modo, gestisce un certo processo e allora l'azienda deve gestire i propri ordini con quel processo. Punto. se il processo richiede di avere un'offerta e poi dopo l'offerta deve avere una conferma formale a seguito della conferma formale arriva l'ordine e se tu eri abituato fino a ieri a non avere la conferma formale la devi fare, la devi aggiungere perché il tuo modulo, questo chiaramente è un esempio un po' forzato perché poi sono configurabili questi processi ma comunque al di là di quello che puoi configurare hai dei modi di funzionamento che sono dentro il software e la tua azienda, in qualche modo, si deve adattare, più o meno, ma sicuramente si deve adattare al software. Pro e contro di questo, no? Eh, il pro che cercano di venderti, o okay, che effettivamente c'è, è che queste aziende hanno messo, i produttori di ERP, hanno messo dentro i moduli, quelle che loro considerano le best practices. Ma voi stessi nei corsi che fate di management vi dicono, vabbè, tu puoi fare quello che vuoi, per svegliarti al mattino, ti inventi un modo di gestire le cose, ma sappi che questo processo fatto in questo modo si vede che è da voi risultati. Ve lo raccontano, vi scrivono i libri, poi vi imparate, ah, in questo caso devo applicare un modello tale i in cui prendo i dati così e tiro fuori le informazioni in questo modo. Non è l'unico. È un modello che è stato provato, che funziona in molti casi ha funzionato, ha funzionato meglio di altri. E allora chi sviluppa IRP dice, ma noi ci facciamo carico di capire quali sono i modelli che funzionano magari nei vari segmenti industriali e li codifichiamo nel software. Così quello che tu compri quando ti compri il software non è solo un software, ma è anche il modo migliore di lavorare. Il software ti aiuta, detto da loro, a lavorare nel modo, nella best practice industriale, quello che ha dato vantaggio ai tuoi concorrenti o le aziende nel tuo segmento di mercato o il suo segmento industriale, per favore. D'altra parte, ovviamente, tu devi essere cosciente di questo, che non stai comprando un software che il giorno dopo cominci a usare, ma stai comprando un software che dal giorno dopo ti chiederà di ripensare alla tua organizzazione aziendale e ai tuoi processi aziendali. Di solito costa più questo che non il software stesso. No? Quindi per questo dicevo che sono altre abbastanza traumatiche L'approccio è di questo genere. D'altronde preparare un prodotto e venderlo su larga scala richiede che questo prodotto sia standardizzato, sia uno, sia quello. Per cui se non ti va bene, stai senza, perché concorrenza non ce n'è, se invece lo vuoi sappi che devi adattarti. No? Quindi ha un costo di adattamento, dall'altra parte potrebbe avere il beneficio di abituarti a lavorare in modo più codificato. In un mondo in cui sono sempre di più le varie normative, no? dalla qualità in su, che ti chiedono di fare le cose in un certo modo, di avere processi documentati, di avere processi tracciabili, eccetera, avere un software che è già di per sé ha un processo definito, quindi già documentato da solo, è tracciabile perché il processo stesso si traccia nelle sue azioni, il software tra da da. ti permette di non inventare da capo, non reinventare da capo le sue soluzioni quindi a un certo punto potrebbe essere anche un risparmio di, di, di energia, però è un aspetto da valutare molto bene molto attentamente perché altrimenti rischi di fare le cose due volte continui a lavorare come hai sempre lavorato e poi fai credere al sistema informativo che in realtà stai facendo cose diverse affinché lui possa andare avanti con i suoi processi allora questo lo stai diciamo così eh, Pagando entrambi in mano. In e se tu partissi da zero, dal nulla, allora potresti dire: bene, do in mano a questo grosso database condiviso, gestito dagli RP, tutti i miei dati e mi gestirà tutti i miei processi. Il problema è che quasi mai il sistema informativo nuovo arriva sul, sul terra bruciata, sul deserto in cui non c'era nulla prima, c'erano già delle cose prima. Detto, sistemi legacy, sistemi preesistenti, sistemi ereditati, no? ciò che è eredito dal passato. Allora, in qualche modo, i eh, sistemi informativi si devono riuscire a integrare, i nuovi, in particolare questi IRP, si devono riuscire a integrare con sistemi preesistenti. Allora, cosa vuol dire venderti un prodotto unico che fa tutto? e che si deve poter integrare col tuo preesistente e ciascuno ha un preesistente diverso dagli altri. Come faccio? Eh, lo faccio definendo delle interfacce di traduzione o di conversione dati opportune. Per cui io magari ho dei sistemi, vedete che c'è un blocco interfaccia qua, un blocco interfaccia qua, un blocco interfaccia qua, che permettono a sistemi informativi diversi quello delle spedizioni, quello del ricevimento merce, quello dei, dei ordini e clienti, di in qualche modo non parlarsi tra di loro, perché sono nati senza sapere nulla l'uno dell'altro, ma di poter travasare un sottoinsieme dei dati gestiti dall'uno all'interno dell'altro. Quindi sono tutte operazioni di trasferimento dati e sincronizzazione di variazioni per cui io magari la gestione degli ordini ce l'ho sul mio sistema legacy e poi il resto compro l'IRP nuovo in qualche modo eh, al, al gestore degli ordini l'IRP deve far sapere quali sono magari le disponibilità di magazzino o le esigenze di produzione e il sistema di gestione degli ordini deve, deve far sapere al resto degli ERP quali sono le merci in ordine quali sono i tempi stimati di arrivo e quali sono i costi l'informazione va scambiata se i due sistemi non sono pensati, non sono due moduli dello stesso IRP, ma sono sistemi separati, in qualche modo qualcuno dovrà sviluppare queste interfacce che in qualche modo estraggono i dati da un sistema e li iniettino a forza in modo più o meno violento all'interno dell'altro e viceversa. È più facile farlo con sistemi più moderni, tra virgolette, più di recente sviluppo, perché sono poi tutti basati su database nazionali, per cui ci sono dei sistemi... Eh, Chiamano ETL questi sistemi spesso, Edit Transformation and Load, Edit Transform and Load, scusate. Esatto. Li modifica, trasforma e carica su un database di destinazione, a cui do un database, do un insieme di trasformazioni da fare, lui mi legge i dati, li modifica in funzione delle regole che gli ho dato e poi me li carica in un database diverso. Sono prodotti che fanno questo quando i dati di partenza sono in DB relazionale, quando invece sono annegati dentro la logica di un sistema scritto magari. 40 anni fa, prima che inventassero le SQL, eh, allora diventa più un'arte o, so, o richiede soluzioni da domani. Quindi, questo è un altro aspetto: se io integro un IRP con un sistema informativo esistente, mi devo sempre chiedere qual è il costo dell'integrazione in termini di trasferimento dati. Facile, difficile, a chi lo faccio fare, quanto mi costa? Oppure abbandono il sistema legacy e mi compro il modulo corrispondente nell'IRP nuovo, è una valutazione che va fatta ovviamente. Il vantaggio del sistema legacy è che sono stati costruiti su misura esattamente sulle mie esigenze. Quindi andare a cambiarle e qualcosa che ho e che funziona, è fatto su misura per me, con qualcos'altro che invece gestisce i processi più standard, non necessariamente personalizzati su di me, eh, questo potrebbe essere il motivo per cui si, cercano, si cerca di tenere in piedi i sistemi esistenti. Um, C'è anche un, dai, questi sono i punti che abbiamo visto: la facilità, il costo, il tempo che ci vuole a costruire questi, queste interfacce di sincronizzazione dei dati. Eh, L'ultimo punto, ma abbiamo discusso, è quello della responsabilità, cioè, l'integratore di sistema a questo punto diventi tu, colui che ha la responsabilità di prendere i vari pezzi. Hai pezzi di fornitori diversi. Allora, se hai questi di fornitori diversi, magari non ti scrivi tu in casa all'interfaccia per trasferire i, i dati, però hai un sistema legacy che è stato fatto da un team di sviluppo, hai un'interfaccia di trasferimento che è stata fatta da una società di consulenza e hai un IRP che è stato comprato da una società un altra. La responsabilità è che tutto funzioni insieme, non la puoi scaricare su nessuno di questi attori. È tua. E quindi deve avere le strutture per poterci far carico. Mentre invece, ovviamente, quello che ti dice, sa, che ti vende prodotto, dice no, se prendi tutto da noi, siamo noi che garantiamo l'integrazione, che le cose funzionino insieme bene. Quindi questo è un altro costo che, che va valutato. Eh, uno potrebbe anche farsi l'IRP a mano, no? Compro un modulino da un'azienda, l'altro lo faccio sviluppare, l'altro me lo sono fatto in casa, l'altro lo compro da una piccola impresa che fa quello. 8 software diversi o 10 e poi cerco di trasferire i dati tra uno e l'altro. Però è chiaro che è un'attività che richiede poi un'attività di integrazione e poi soprattutto responsabilità di questa integrazione che mi prendo a carico. Mi costa magari meno l'acquisto di singoli pezzi di software, ma poi sono in grado di gestire l'integrazione. Um, mentre invece se sono in un sistema di DRP... Anche i livelli diversi, dicevamo no? la volta scorsa che il livello operativo rispetto al livello eh, gestionale hanno bisogno di visioni molto diverse per gli stessi dati. No? Il livello di, lo, di management ha bisogno di dati più di sintesi, mentre l'operativo operativo ha bisogno di dati freschi, no? aggiornati in tempo reale, molto più di dettaglio, dove però manca la vista d'insieme. Allora, due sistemi informativi che parlino lingue così diverse non sono neanche facili da mettere insieme prende i dati dell'uno e metti nell'altro. Ma cosa se ne fa il sistema di management che ragiona magari sulla pianificazione annuale di quanti pezzi hai fatto ieri? No? E quali? No? Ehm, beh, questa operazione qui, ovviamente se ho un pacchetto IRP integrato, viene gestita già dal pacchetto IRP integrato, in quale avrà, se abbiamo un'unica base dati, ma in realtà queste basi dati sono più di una, e ci sono già però le logiche di integrazione tra queste basi dati logiche che invece mi devo fare a mano sapressi sì, integrare con oh, oh. sistemi eh, separati. Quindi qui abbiamo invece tutte le applicazioni a livello operativo, organi di produzione, eccetera, che lavorano sulla base dati operativa e poi invece ho una base dati, lì non è chiamato database, è chiamato warehouse, contiene i dati di gestione e supporta tutte le applicazioni a livello di management, no? i livelli che dicevamo prima. Il termine warehouse non ci spaventi, significa semplicemente il magazzino dei dati. Quindi una serie di dati che non sono quasi mai primari, perché i dati primari sono qua sotto, sono dati derivati che vengono poi immagazzinati in una forma che ne rende facile il confronto. Mentre qua ho una forma che rende facile e veloce l'uso diretto individuale, mentre sopra invece di solito posso fare delle analisi e dei eh, degli aggregati, dei trend, eccetera, quindi i dati vengono memorizzati in un modo diverso. Tipicamente um, con il modello stella, come si dice, ma non entriamo in dettaglio su questo. Um, vabbè, qui va in dettaglio sull'integrità dei dati, ma in dettaglio che possiamo... Anche, eh, anche visto il tempo saltiamo alcune cose. Allora, vediamo invece tanto per dire, ritornare alla domanda iniziale cosa fa un IRP? ecco, questo è ciò che vi dice SAP del loro prodotto R3 for manufacturing quindi per la verticalizzazione di SAP nelle industrie eh, manifatturiere e dice, guarda, su questo tipo di industrie io ti offro questi moduli e ciascuno di questi moduli è abbastanza facilmente identificabile No? Vendita e di distribuzione, gestione dei materiali, pianificazione della produzione, gestione della qualità, gestione delle de, de, de plan, de, de sedi operative, gestione delle risorse umane, finanza, controllo, gestione degli asset, quindi di fatto delle de proprietà, progetti, workflow e vabbè, sistemi informativi che si fanno i cruscotti di assuntivo. Ciascuno di questi non abbiamo difficoltà a capire che con... quali sono le la delimitabili, il sistema IRP di fatto è l'integrazione di, di tutte queste funzionalità in un, in un pacchetto unico mm? questi moduli ovviamente sono moduli quindi sono tutti usabili indipendentemente l'uno dall'altro c'è un nucleo in, in centrale che gestisce il database e ci sono i modulini che vanno ad agganciarsi e pescare da questo database ehm um, Il fatto che questi siano moduli forniti dal suo fornitore integrati sullo stesso database rende facile, tutto sommato, l'evoluzione, cioè oggi mi servono alcuni moduli, domani mi servono altri, li aggiungo e mi è garantito che funzionino Potrebbe anche essere possibile integrare moduli aggiuntivi nello stesso database forniti eventualmente da fornitori esterni, poi magari l'azienda che si specializza, che ne so, sulla parte della finanza per la gestione più aggressiva eh, delle risorse finanziarie e quindi ti fa delle cose che il modulino finanziario di, di SAP non fa ancora, vabbè, questa società può decidere di svilupparsi un prodotto a sé stante oppure sviluppare un modulo che sia integrabile dentro SAP. È chiaro che devono pagare poi a SAP le licenze per poterlo fare, ma questo è un problema loro no? di sviluppare del software che siano i moduli aggiuntivi che tu ti puoi comprare. Quindi di fatto abbiamo una sorta di mercato che si può costruire sopra l'infrastruttura del nostro sistema gestionale. Quindi tu hai dei moduli che sono forniti direttamente dal fornitore del DRT e dei moduli che possono essere forniti da fornitori esterni aggiuntivi. Eh, che chiama best of breed magari sono specializzati in alcuni settori e quindi poi ovviamente nella tua definizione del sistema operativo hai un'offerta che è più ampia di quella del singolo fornitore ma sempre ovviamente legato all'infrastruttura di base del singolo fornitore. Vale sempre la regola che i singoli moduli no, prescrivono un processo che può essere o non essere il processo che avevi eh, ora in azienda. Allora, Cosa, possiamo, cosa dobbiamo fare a questo punto? Di solito l'analisi che si può fare c è una cosa di questo genere. In funzione delle varie attività che il mio sistema informativo dovrà soffrontare, io vado a confrontare il caro, cioè ciò che faccio adesso, con ciò che l'IRP vuole fare. O meno, qual è il processo predefinito del software IRP? E quindi, però, caso per caso, ho due possibilità. Posso agire, cioè visto che c'è questo gap, no? questo scollamento tra il modo che ho io dal mio processo attuale e il processo gestito dagli IRP, caso per caso posso agire sul processo, o posso agire sul software. Agire sul processo significa modificare il mio processo aziendale attuale Facendolo diventare uguale al processo che è codificato nel software. Ad esempio, qui fa vedere che nel caso della materiale, eh, io semplicemente tengo traccia di ciò che è stato consegnato, mentre invece l'IRP vuole che venga fatto un controllo di ciò che è stato ricevuto al ricevimento merci rispetto all'ordine, cioè confrontare la bolla con l'ordine il processo attuale confronta la bolla con la merce effettiva con le scatole che sono arrivate e basta, e poi lo riceve e, e basta invece qua richiede che venga fatto il confronto tra la bolla di consegna e ciò che era stato ordinato no? che è tutto ragionevole magari non lo facevo perché non mi serviva però, vabbè tanto più che probabilmente l'IRP mi permette di richiamare all'istante l'ordine, è una ciclista molto veloce che posso fare e decido di modificare il mio processo aggiungendo questo passo tra l'altro mi aggiunge qualità e gestito in buona parte del software, perché l'ordine già c'è nel software. Magari prima gli ordini li facevo chissà come, quindi mi sarebbe costato anche solo un quarto d'ora andare a prendere il pezzo di carta. Mentre invece, eh, in altri casi, quindi sono un esempio in cui è facile adattare il processo esistente a quello che l'IRP prevede. E in questo caso effettivamente ci guadagno in termini di processo, perché ha un costo probabilmente operativo molto basso, con una qualità, Così no? eh, mi adatto al caso migliore. In altri casi invece posso decidere di adattare il software. Eh, perché magari il mio processo prevedeva già delle cose in più, per cui magari nello storage definisco o dei processi o degli algoritmi che mi sono costruito negli anni per decidere qual è il magazzino nel quale andare a stoccare questa merce, Mentre invece l'IRP che compro non ha questa funzionalità e quindi invece sempre, semplicemente la merce è stata ricevuta, punto e basta, e poi scelgo a mano il magazzino in cui, andare a, in cui è stata, eh, eh, diciamo così, stoccata. Allora, in questo caso io potrei decidere, visto che avevo un processo che era già più ricco, era più adatto alle mie specificità, che mi farà credo che sia un magazzino in qualche modo, allora posso decidere di aggiungere questa funzionalità al mio software molto spesso questi moduli arrivano, SAP arriva con un suo linguaggio di programmazione per cui, oltre a poter disegnare i processi graficamente in modo notazione molto simile a quella activity Diagram che poi si chiama chi è spesso, linguaggio eh, tipicamente supportato eh, posso andare proprio a aggiungere il software non costruire i moduli a parte ma estendere il funzionamento dei moduli esistenti aggiungendo degli script, delle macro delle, delle funzionalità aggiuntive e quindi qui posso decidere magari non lo faccio io perché non è la mia competenza ma chiedo a qualche consulente di farlo di estendere la funzionalità base di quel modulo personalizzandolo chiaro che è un costo aggiuntivo però è un'opzione un comunque che posso valutare quindi questa gap analysis è particolarmente importante per capire qual è l'impatto e in termini organizzativi, sui processi, e in termini di costi, sugli sviluppi ulteriori, sugli adattamenti che dovrò fare sugli IRP nel momento in cui me lo porto in casa. Um, questo, ovviamente, è il primo impatto. Poi, una volta che il sistema ce si l'ho in casa, posso proseguirò in modo incrementale, quindi, diciamo così, è molto meno, meno grave. Quindi, il costo di adottare un sistema IRP. È una combinazione di molti fattori. E questo, se vogliamo, è uno dei motivi per cui le piccole imprese e medie imprese difficilmente hanno sistemi di questo genere. C'è il costo delle licenze, che sono centinaia di migliaia di euro all'anno per partire. Il costo della personalizzazione, il tempo che ci metto a mettere in opera in tutto, che non è il tempo di installazione del software, ma è il tempo soprattutto di, di ridefinizione dei processi, formazione, importazione dei dati, eccetera, eccetera. E poi l'impatto anche sui fattori umani, sulle risorse, sui processi, su una persona che ha fatto la stessa cosa per 40 anni e tu gliela cambi, potrebbe non essere la persona più felice di questa terra, soprattutto se, se lo faceva bene, no? in un certo senso, tu gli cambi il modo di farlo. Quindi può essere una scelta un pochino pesante. Um, questa, questo è il motivo per cui essenzialmente le, le grandi aziende sono quelle che usano di più, o tendono a usare di più, i, i sistemi IRP completi, anche perché hanno dei processi più complessi, più formalizzati eh, e così via. Ecco, due notizie proprio al volo su, su questi prodotti. Eh, SAP è un'azienda, che adesso è leader di questo settore, è stata fondata nel 72, quindi 82-92, 2002-2012, sono 40 anni rispetto, ehm, è nata come azienda tedesca, faceva software di pianificazione in tedesco. Ehm, il vero salto l'ha fatto con la versione 2, che la girava su mainframe negli anni, anni 80, dove ha cominciato ad avere un prodotto che poteva essere venduto sul, prodotto, sul mercato internazionale, perché era multilingua e multivaluta. Prima era in tedesco e gestiva il mercato tedesco nata così. Poi hanno fatto la versione su più lingue, quindi poteva essere personalizzata, poteva esistere più valute. Dieci anni dopo hanno fatto la versione client server, quindi che potesse eh, lavorare su sistemi informativi dal punto di vista tecnologico più avanzati, più evoluti e non solamente su mainframe. E poi da lì in avanti la versione 3, eh, diciamo, così, diciamo il caposaldo di, di quello che ha fatto esplodere SAP è quello no. diciamo a cui si sono allineati tutti e che poi ha cominciato ad aggiungere moduli per cui appunto dieci anni dopo l'introduzione anche del CRM all'interno di SAP che di per sé non c'entra nulla con la pianificazione ma ovviamente essendo una richiesta del mercato e delle aziende hanno detto ma anziché andare dai concorrenti a farti un sistema CRM separato compro da noi e così via. Ora con ha avuto un percorso invece completamente diverso quindi il SAP è sempre stata nel gestionare. Ora con è nato invece dal database dal mondo dei database, siamo tutti contenti di questo è famosa per questo, fa i soldi con questo eh, a un certo punto nel 95 ha deciso, a questo punto più per motivi di opportunità che non per motivi di tecnologia o di know-how intrinseco, voglio vendere anche IRP. Eh, come ha fatto? Eh, come fanno tante multinazionali? Compro tre aziende, uno facendo IRP, l'altra facendo il CRM, l'altra facendo i sistemi di gestione, compro le aziende, mi compro i prodotti, mi compro le competenze e creo al mio interno un nuovo settore che fa un IRP, che nasce dalla mescolanza di questi tre prodotti che esistevano un attimo prima e sono stati fagocitati un attimo dopo e quindi da lì è nato no? questo settore e succede così anche in questo modo eh, dopodiché tutta, questi sono i percorsi di due grandi ci sono moltissimi percorsi delle piccole, di piccole e medie imprese che vendono software vendono magari del software specifico per alcuni domini lo specifico per alcune funzioni, ad esempio la contabilità, la contabilità è facile, insomma, perché è uguale per tutti, è definita dalla legge, e che anche vuol dire che hai più concorrenza, perché magari saranno in molti offerti quel pacchetto, però è standardizzabile, quel modulo lì è più facile da standardizzare che molti altri, oppure pacchetti specifici per alcuni domini, poi tempo fa ho seguito un tirocinio di un ragazzo che è andato a, fare una, a lavorare a un'azienda che lavorava sul, su tutta la parte di certificati energetici. che È un mercato nuovo, verticale, di scambio di certificazioni, eccetera. Lavoravano molto questi qui, avevano problemi di personalizzare in cinese il software, dove lavoravano con la Cina. È un dominio specifico. E lì ci sono vari processi che vengono gestiti su quel dominio, no? sulla gestione dei certificati energetici. Oppure ci sono prodotti sem semplificati, no? sono chiamati RP write, un RP che non ha tutte le funzioni, non è così complicato, ma vabbè, alcune cose le fa e magari possono essere sufficienti. Oppure, soprattutto in combinazione con gli RP più semplici, c'è la modalità di accesso a service provider. Il sistema questo lo fanno anche i grandi adesso eh, tipicamente il sistema ERP va preso e installato sulle tue macchine a casa tua personalizzato e gira sui tuoi server quindi deve avere l'infrastruttura per farlo funzionare mentre invece, al giorno d'oggi, eh, l'ERP viene fornito come servizio per cui tu compri l'accesso a un software che sta girando sulle macchine dell'azienda che te lo fornisce a casa tua, non devi installare nulla non hai i costi di infrastruttura, hai solo dei costi di licenza Chiaro che avrà una sensibilità inferiore, perché comunque il prodotto, se un server è condiviso tra più clienti, sarà meno personalizzabile, eh, probabilmente sarà meno veloce, tutta una serie di compromessi, però, questo soprattutto tra piccole aziende e piccole aziende è un modello che permette di dosare molto più facilmente i costi e avere in modo molto più graduale, e quindi affrontare l'investimento congiunto per passi, e quindi è quello che si è sviluppato. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi. Su, su tipi di software gestionali e eh, il gestionale barra eh, diciamo, finanziario è quello che è più diffuso come prodotto a scaffale proprio perché è più standardizzato. Eh, volevo solo farvi vedere un'altra slide visto che il tempo passa, no? anzi due. Uno è il fatto che soprattutto nel mondo delle piccole imprese comincia un pochino esserci una tendenza al, all'utilizzo di prodotti open source, che poi magari dietro hanno un'azienda che ci fa business vendendo consulenza, vendendo servizi, ma eh, diciamo, è in crescita la produzione di sistemi gestionali anche open source. Qui nel 2009 già oh, eh, Sourceforge raccoglieva circa 400 progetti che erano riconducibili in qualche modo al mondo degli IRP, non IRP completi ovviamente ma singoli moduli staccati dagli altri. Eh, ad esempio su, sul libro eh, della Banca Lanci di, di, di, a cui facciamo riferimento ne sono censiti 6 o 7 di cui c'è anche una tabella comparativa che ci fa vedere che cosa sanno fare, e che non sanno fare questi prodotti, essendo open source possono, possono avere dei costi di acquisizione bassi a piacere, diciamo così, ma poi ovviamente dietro l'azienda che li segue per cui tendenzialmente comprerà il servizio di assistenza e personalizzazione. Questa è una, una dinamica, la dinamica che parte dal piccolo. Poi c'è la dinamica che parte dalla grande, ecco, questa è la slide che volevo farvi vedere, in cui tanto per fare un esempio di SAP, il database di SAP, la parte centrale del database, contiene circa 64.000 tabelle. Tabelle? Create uh, table, ecco 164 64. quindi potete immaginare la complessità di questo sistema che non è sicuramente paragonabile a quello che possono darti dei prodotti singoli. Sono due prodotti, proprio due mondi molto diversi. Ovviamente, questa è bene, poi ne puoi aggiungere delle altre se ti servono, ma quelle sono quelle di base per poter funzionare, quindi il, il dominio IRP è molto ampio guarda i mega prodotti, mega suite, fatti di tanti moduli, hai prodotti specifici su piccola scala, magari anche su scala locale, per cui magari su scala nazionale o regionale c'è un prodotto che si specializza, magari open source, magari ha dei costi di licenza solamente basati sull'uso e non sull'acquisto del software. E quindi molto sta chiaramente all'azienda nel poter valutare qual è la soluzione che è più adatta e quali sono i processi che è più importante gestire e quindi se serve un sistema integrato, oppure se possono essere sufficienti dei sistemi separati. Questo se vogliamo un po' di riassunto. A mo' di riassunto. Però ci vediamo domani.